Vediamo, io mi collego all'ultima parte del suo intervento e in qualche modo eh, lo completerò eh, cercando di entrare un po' più nel dettaglio eh, rispetto allo schema con cui il libro è stato pensato. Prima però vorrei fare una brevissima premessa. Eh, da che cosa è nato questo libro, cioè quali erano eh, le domande eh, che in qualche modo lo hanno generato. Erano eh, due, eh, la domanda su che cosa è l'arte e la domanda su che cosa è il tempo. Eh, Intendavamo, eh, da due punti di vista diversi, tentare di delucidare eh, le possibili risposte, le risposte a questa domanda. Eh, in che modo? Eh, c'era stato nel novecento un filosofo della scienza che interrogato su che cosa fosse la matematica aveva risposto è quella cosa che dicono che sia sì quelli che se ne intendono un po' ecco, allora eh, abbiamo applicato lo stesso criterio eh, sull'oggetto appunto arte eh, chi è che se ne intende un po' eh, di arte? che sono evidentemente tanti generi di specialisti, ne abbiamo scelti due, eh, i filosofi da una parte, che si sono occupati appunto dell'estetica, e gli artisti da quell'altra, che hanno, eh, la Paola mette benissimo in rilievo nella sua parte, eh, coniugato insieme eh, le poetiche e, il, e le opere e il fare opere. Eh, e così abbiamo costruito in qualche modo il libro, che come vedete dal, dal, da quel, lo schema, ecco, ha un impianto che eh, sostanzialmente è di tipo sistematico perché affronta delle grandi tematiche all'interno delle quali poi, a volte, si articola secondo uno sviluppo storico del pensiero, da dove ci pareva necessario conservarlo, altre volte no. Eh, il bianco sistematico è scandito come vedete nella prima sezione da sette grandi paradigmi interpretativi eh, che poi possiamo ecco, che eh, appaiono nella storia del, del pensiero sulla filosofia dell'arte il primo di questi lo ricordava prima Giuliano è probabilmente il più eh, importante perché è il più naturo è quello che ha origine nel pensiero greco eh, e che poi eh, direi che per 2000 anni ha dominato eh, il pensiero sull'arte nell'Occidente e cioè l'idea eh, dell'arte eh, come mimesis come imitazione Ecco, eh, però è interessante notare che fin dall'inizio eh, questa concezione eh, ha poi prodotto delle valutazioni diverse in chi la sosteneva. Li eh, trovate Platone e Aristotele, eh, tutti e due dicono che l'arte è imitazione della natura, ma poi da questa prima definizione traggono due conseguenze opposte. Eh, Platone eh, arriva alla conclusione che per questo motivo, eh, la, ah, perlomeno nella Repubblica, l'arte deve essere condannata e gli artisti devono essere banditi dallo Stato ideale perché l'arte è coppia di una coppia, essendo la natura coppia dell'idea eh, allontana dalla verità e quindi è potenzialmente pericolosa. Di tutt'altra idea è eh, invece Aristotele, il quale pur di centro che parte imitazione, la interpreta come una forma di riproduzione della realtà, eh, secondo le leggi della possibilità e della verosimiglianza come guardava prima Giuliano, e quindi ci offre una potenzialità di conoscenza del reale eh, che va totalmente valorizzata e anche su questo punto quindi si eh, contrappone al suo maestro.